Buonasera a tutti e a tutte, carissime e carissimi. Vi ricordo che il corso Anitella Codice Sofia 10.960, progettare compiti autentici di realtà in didattica Flip ed EAS, episodi di apprendimento situati, si conclude il 5 marzo 2018 alle ore 23.50. Dopo tale data... Ed ora non sarà più possibile effettuare nessuna consegna e scaricare i materiali del corso. Spero che abbiate completato tutte le attività previste. Il glossario, due voci almeno. Partecipazione a otto forum, uno per modulo. Consegna di sette compiti previsti, l'elaborazione del project work nel modulo 8 con scheda di riflessione metacognitiva. I crediti massimi da ottenere sono 800. Attestato e badge si ottengono al raggiungimento di 400 crediti su 800. Vi ringrazio moltissimo per la partecipazione sempre attenta alle nuove proposte per uh, i prodotti che avete messo a disposizione nel, uh, uh, nel corso e per uh, le discussioni uh, competenti nel, uh, nei forum. E volevo riassumere brevemente i principi e i catalizzatori di ciascun modulo. Il, per uh, il modulo 1. Il, il principio della contaminazione, per il modulo 2 il principio della complessità, della semplicità e del problem solving, per il modulo 3 il principio della risoluzione, per il modulo 4 il principio dell'elaborazione del supporto, per il modulo 5 il principio delle competenze, per... Eh, il modulo 6, il principio della condivisione, per il modulo 7, il principio della valutazione autentica, per il modulo 8, eh, il principio della conservazione e di eh, dimostrazione. Un saluto particolare a tutti voi e ciao.